Grazie Presidente. Anche questa è una mozione nata eh, in, eh, in, con ispirazione della giornata dei diritti dell'infanzia del 20 novembre e si appella piuttosto all'etica della, all della responsabilità degli adulti. Eh, L'amministrazione eh, è, è orientata a supportare e diffondere l'utilizzo eh, della bicicletta. Eh, di pari passo dovrebbe andare un'attenzione particolare all'incolumità di chi utilizza questo mezzo di trasporto. Purtroppo sappiamo che ogni anno in Italia muore quasi un ciclista al giorno. Quello che preoccupa molto è che eh, l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto è eh, adottato anche per il trasporto dei bambini e purtroppo il nostro codice della strada non prevede tutele specifiche per loro e noi sappiamo che eh, una, una caduta per un bambino è molto più traumatizzante che per un adulto e quindi eh, sarebbe bene e questo chiediamo alla sindaca e alla giunta perché si faccia carico presso le istituzioni competenti di chiedere che eh, ogni precauzione utile alla salvaguardia della salute e della vita stessa dei bambini venga messo in atto, come ad esempio eh, l'utilizzo del casco. E ad essere particolarmente ligi e severi nel chiedere che anche eh, chi utilizza la bicicletta rispetti il codice della strada, anche e soprattutto quando trasporta dei minori. Grazie.